Ciao. Allora, benvenuti nei video delle scoperte del periodo e la prima scoperta di cui vi parlo questo mese è di questo prodotto. Eccolo qua. È una crema una crema per i piedi della Podovis Crema piedi e unghie azione emolliente ultra idratante. E, allora, la confezione è un 100 ml. Io l'ho comprata alla saponeria a 3,95. Ora ve la mostro, è questa qui. Allora, cosa dire di questa crema? Intanto non ha proprio l'effetto super nutriente che promette. Comunque sia, credo che ultra idratante, formula d'origine svizzera, tutte queste cose. Oh. Però comunque sia una crema che è usata tutti i giorni dopo la doccia, perché no? E comunque sia, tiene idratati i piedi. Io adoro la confezione, che sembra proprio un piedino. Questa è carinissima. La cosa che... E se non ricordo male, esatto, ha un forte profumo di canfora e mentolo che eh, rendono la pelle subito una sensazione più fresca. Quindi, anche se dopo i piedi stanchi, davvero è molto valida come azione. Tuttavia, durante la stesura, attenzione perché eh, potrebbe questo profumo dare fastidio agli occhi ma comunque sia, soprattutto in estate secondo me è molto valida soprattutto quando si ha i piedi stanchi, le gambe stanche assorbe molto velocemente, l'odore comunque di eh, mentolo e canfora non persiste sulla pelle perché no, non mi dispiace ma comunque preferisco preferire sempre la mia solita la lavanda del Livrochet il secondo prodotto che vi mostro e che ho completamente finito è questo smalto indurente della Sally Hansen questo Hard S. Niles che dice di essere indurente, effettivamente la confezione da qualche parte eh, eccola qua, è un 13,3 ml e ho segnato il prezzo che ho preso da Tigotà e costa 6,90 euro allora, prima cosa da dire questo non contiene formaldeide poi effettivamente funziona abbastanza, cioè un argero risultato l'ho visto perché le unghie si scheggiano meno facilmente oltretutto mi piace un sacco il pennellino, ah il prodotto l'ho completamente finito il pennellino è sottile ma bello lungo quindi prende il prodotto proprio fino in fondo e questa è una cosa che mi è piaciuta poi ha un leggero effetto lucido as asciuga velocissimamente Ora che lo applicate, partite dal pollice, arrivate al mignolo, il pollice è già asciutto, quindi davvero è molto veloce, e dura abbastanza, come base lo trovo perfetto ma anche da solo perché ho detto che ha questo leggero effetto lucido, comunque questa è la confezione. E secondo me ha un rapporto qualità prezzo niente male quindi, oltretutto, non contiene formaldeide e quindi mi è piaciuto e ultima come. scoperta per questo mese, è eccola qui. Allora, questa è la crema eh, dell'Idea dell o dell'idea bio. Crema fruida idratante happy Hour al chinotto, sapete che ne avevo prese varie. Questa è l'ultima, basta, non ce ne sono più. 150 ml, l'ho segnata. 3,99 euro a prezzo pieno, 0,99 in offerta da Tigotà quando l'ho presa io. Made in Italy con certificazioni bio e mi piace. Allora, intanto ha un potere idratante medio basso quindi va bene da applicare tutti i giorni dopo la doccia però se non avete la pelle eccessivamente secca oltretutto essendo una crema bio lascia un pochino di scia bianca ma comunque andandola ad applicare si stende bene e dopo sparisce quasi completamente il profumo si sì, me lo ricordo ecco, il profumo di chinotto è delicato si sente ma non persiste sulla pelle quindi è una crema che ora ve la mostro, questa qui. È una crema bio comunque sia un po' sfiziosa, che comunque sia va bene anche per tutti i giorni perché assorbe come ho detto velocemente, ma io non ricomprerei perché ne preferisco altre. Comunque sia, queste erano tutte le scoperte del periodo, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate.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 che quindi posso provare per più tempo, vi faccio la recensione del video. Ma se ad esempio un campioncino oppure una cosa da, che posso provare un paio di volte, vi faccio le first impression su Instagram, quindi mi raccomando di seguirmi anche lì, così non perdete proprio nessuna recensione. Alla prossima, ciao!